a combattere Gormiti qui per vincere Gormiti raggiungibili chi difenderà The Legend of Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti, Gormiti Show! Show! Gianni, perché sei così strano? Non è che so strano, Giada, sono strano, da sono... Mm. Un pochino pensiero, un sì di E eh, cosa stai pensando? Eh, no, che, che non sto dormendo la notte per, per via di, di questa battaglia. Eh, non... Il torneo del titano! Eh, il torneo del titano! Ah, sì. potevi dirlo subito! Eh, lo stai guardando? È eh, certo che lo sto guardando, Gianna. È bellissimo, no? ma ricordiamo i nostri amici che cos'è. Okay. Allora, è una battaglia uno contro uno. Sì, si sfidano 24 gormiti e appunto, come ho detto già, dall'uno contro l'altro. E c'è soltanto un vincitore, però. Eh, per quello non dormono la notte. Perché... perché stai pensando a chi potrebbe vincere? E mm. io non so Saprei, perché ce ne sono troppi che sono fortissimi, davvero troppi. Non so se. Aspetta, dici. Sì. No, secondo no. me, secondo me, ah, vero? Anche. Eh, potrebbe essere, vediamo, mio. vediamo, non lo so, non lo so. Sono curioso. E voi, bambini, secondo voi lo state intanto se lo state guardando? Sì, lo trovate sul canale ufficiale di YouTube. Sì, il Gormiti, eh, mi è, raccomando. Il canale ufficiale nostro dei Gormiti. Ma Gianni, guardiamo un attimo questo video. Eh, eh va bene, va bene. Io Giada, wow, abbiamo i diari e l'astuccio, la scuola Guarda e le porte. Ma che bello, mi piace tantissimo questo eh diario. Sì, eh, sì, anche a me piace tantissimo, perché, ovviamente, abbiamo il mio lord preferito, Alfa Lord Carrion. Guarda, Johnny, dentro ci sono anche tutti i gormiti, no? Ogni giorno c'è una gormita, ogni, ogni mese. Tipo, anche. per esempio. Il 4 novembre abbiamo un gormita fortissimo, il 30 pure, il 22 pure, ma sono bellissimi, mi piacciono, mi piacciono, mi piacciono, mi piacciono, mi piacciono. Giada però eh, la scuola è ancora un pochino lontanina, non è che è domani eh, E quindi... eh, che compiti scrivo che nessuno me li ha dati? Eh già hai ragione. Eh, eh, allora, ora, mentre inventare. aspettiamo sì? di scrivere tutti i nostri bellissimi compiti... sì possiamo scrivere secondo noi chi potrebbe vincere il torneo del Titano. Il torneo del Titano, bambini, ricordiamolo, tra l'altro... Allora, si sfidano 24 gormiti. È una battaglia uno contro uno. È una battaglia unica, è una battaglia unica. E ci sarà soltanto un vincitore. Esatto, quindi vediamo chi... Io, allora. allora, sai dove lo scrivo? Negli impegni del mese. Addirittura? Sì, perché è un impegno del mese. Allora, ui sì, non leggere. No, non sto leggendo, stavo pensando. Numero 3, sì. Ma Johnny... A proposito di sfide, sì. stavo pensando. No, non, non dirlo proprio, perché da te... Io ci... ora è una rivincita, no. e dai, ci sfidiamo noi con i collezionabili. Ma Giada, certo, ma a me poi dispiace perché perdi, poi piango. Non perdo, non perdo, sento che vincerò. Poi, poi piango per te, dai. Ma poi la fortuna arriverà, no? Dai. Va bene, va bene, va bene. Va bene. Sei pronto? Vi faccio comparire qui. Io sono pronto. Eccoli qua. Eh, li vedo già, Dai. Mi sento super carica! Anche l'altra volta hai detto così! No, ma questa volta ancora di più! Ma anche l'altra allora. volta era ancora di più di oggi! No, no, no, no, io già nintendo questa perfetto. Dai, fa, falla da sola la battaglia, dai, così vinci! Ma come da sola? No, dai! Non fare l'antipapo! Questo è quello vincitore! Non, non guardi. Io non lo apro! Perché? È troppo forte! No. È troppo forte. Non posso. Dai. Non posso, Giada. Sì, che credimi? Fai. Sì! Credimi. Adrilo, non dai. posso. Allora, intanto inizio io, allora, mentre tu lo apri. Io ho trovato Diacos. Io ho trovato Diacos. Allora, che hai trovato? Il oh. titano degli elementi. <ride> Giada, io sono forte, non posso farci nulla. Allora, io posso portarmi almeno il tuo al mare, così. Ah, anche il mio vuoi portarti in vacanza. E c'ho lo zaino strapieno e mancava proprio Però lui. ci giochiamo insieme. Eh, perché ricordavo, bambini, che anche al mare trovate i collezionabili le edicolari. Sì, ma adesso giorni c'è un nostro amico che ci aspetta. È vero, andiamo, andiamo a vedere un po' cosa ci dice. Come stai? Bene. Ah, oh, che bello, ma, Dici un po', come ti chiami, così tutti i nostri amici lo sanno? Filippo. Filippo, Filippo, Filippo. Filippo. Sappiamo che sei un fan super gormiticissimo. Ma, eh si vede, Johnny, guarda quanti gormiti ha sul tavolo, ne tantissimi. Hai tantissimi. Hai una montagna di gormiti. <ride> ma qual è il Filippo. tuo preferito? I oh. Eklos. Ah. Eklos, eh, quel... no, ma... Poi oggi oggi ah. ho portato il panini magazine. No. Oggi ho comprato wow. la rivista. Lo sai, nella rivista ci siamo anche io e Giada, è vero, nella sì, parte centrale. E... Ah, l'hai già, già visto, vista, già visto. Ma cosa ti piace di più del panini magazine? I giochi, allora. i fumetti? Cosa ti piace di più del giornalino? Oggi c'è anche sta cercando, parte. sta cercando. Oggi è molto bello, sta cercando, oggi... sta cercando. Aspetta, eh. Sì, ci sì, sì, sì. aspettiamo. Sì. Voi che avete in mano um, Questi qua Cosa abbiamo? Cosa abbiamo in questo giornalino? Cosa abbiamo in mano? Dicelo un po' tu Ah, quello lì L'abbiamo visto prima Ah, sai. ok, sì, sì, sì, bellissimo Dai, facci vedere un po' la tua collezione Sì, perché vediamo il titano degli elementi Che è lì che sorveglia tutti quanti eh? Vero? Sì Prima ho anche titano Alpha, grande oh, ok. bello bello poi e l'eprion e, e dov'è? Vabbè, n'è non lo ho messo e è così tanti che non, non riesci neanche a trovarlo è in armata di, in armata però, di gormiti si è nascosto forse è andato un po' a riposare eh, dormire sì, la a a il e ho non lo d'oro ah, ah bello, bello bello bello quello mi piace tanto Vuoi chiederci un'ultima cosa prima di salutarci? intanto noi ti ringraziamo per essere qua con noi eh. quindi sei già qui con noi a noi fa un sacco piacere dici qualcosa quello che vuoi una domanda una curiosità una curiosità sul Gormiti show o qualcosa che vuoi dire anche ai tuoi amici che ti stanno guardando Sì. abbiamo ancora dai un minutino e poi ci dobbiamo salutare dici quello che vuoi Un amico che è già stato al Gormiti Show si chiama Leonardo Bonazo. Ah, salutalo allora. <ride> ciao. Ciao, ciao, ciao. Che sicuramente ti guarderà così so un altro mio un amico. Una parte di amici, salutiamo qua. tutti i tuoi amici noi. Va bene? Un bacione a tutti. Allora, vediamo se lo sai. Se guardi il Gormiti Show cosa facciamo noi quando salutiamo un bambino che ci segue, ci vuole salutare, A ah, C. Ci... Abbiamo le braccia in Stringiamo Ci diamo un super abbraccio gormitico E con questo noi ti mandiamo un bacione Mua! E ti salutiamo Grazie per averci fatto vedere la tua super collezione Grazie mille, di cuore, va bene? Poi, oh, se, quando tutto si sistema Se ti fa piacere ti invitiamo qua nel nostro studio, va bene? Così ci conosciamo dal vivo Ci conosciamo dal vivo Va bene? Ciao, un bacione Un bacione Ciao! Ciao! Ciao! Ciao. Giorni è sempre bellissimo parlare con i nostri amici. E se volete partecipare anche voi, basta andare? Sul sito gormitishow.com, seguire le istruzioni e partecipare è molto semplice. Allora, ora è arrivato il momento della macchina, gormitica! Galetica. Ci sono arrivati ben due disegni. È vero, oggi. sì, un disegno con dedica, un disegno con dedica, andiamo avanti, allora, vai, inizia tu. Samuele ci manda questo disegno, e questa dedica. Vi guardo sempre, vive i gormiti! Ciao da Samuele! E nel disegno ha scritto questo. Ciao Gianni e Giada, sono Samuele Corona. Ho dei gormiti di serie 1 e 2. Vi voglio tanto bene. Oh, ma ti vogliamo bene tanto anche noi. Grazie. Grazie, bellissimo. Garo che bello, ha disegnato... ho fatto anche dei cuori. Grazie esatto, stelle stelline. Ok, grazie per il tuo disegno. Adesso Emanuele invece ci manda un bellissimo disegno che ha scritto: Ciao Gianni Gia... ciao Gianni, sei simpaticissimo. Mentre Giada è bella come una viola. Ma no, grazie, un complimento ma... bellissimo! Ma è una dedica d'amore. Grazie. Allora, un bacione. Sì, cioè, appunto, a disegno. Giada, ha disegnato Gianni. Um, ho notato una cosina, Giada. Um, sul, sul mio nome c'è scritto Gianni. <ride> Ma cosa ridi? Ciao Gianni Io non sono Gianni, sono Gianni, Gianni, Gianni, Gianni Però è bellissimo, la, sì. è un ritratto, cioè sei tu? Bravo, col il cappellino Sono io tutto. col cappellino, con la maglietta verde dei gormiti. E io la maglietta tutto. rossa perché sacca è il tuo colore, il colore preferito, preferito. Sì, sì, Vuol sì. dire che ci segui davvero, eh? Grazie Emanuele, grazie, grazie, grazie Mega bacioni Continuate a mandarci disegni, dediche, dediche messaggi, qualsiasi cosa gormiti, Esatto come? E però Johnny, ora salutiamo i nostri amici perché la puntata è finita. Giusto, cosa devono fare? Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like e niente. condividete il E saluto, condividete il video. <ride> un saluto da Johnny. E Giada, ciao! Bye.